Allora, riprendiamo il discorso di giovedì scorso, dove, discorso, dove ci eravamo convinti no, dell'importanza di un processo, che tenga, un processo di progettazione che tenga in conto eh, l'usabilità da parte degli utenti, e veniamo a qualche esempio di come mettere in pratica questo diciamo così, desiderio no, di eh, progettazione dell'interfaccia utente usabile. Avevamo Cominciato a eh, considerare, ad esempio, l'uso ottimale, attraverso questa tabellina che ci dà qualche suggerimento, l'uso ottimale di, degli elementi, i widget, offerti dalle varie interfacce grafiche in funzione del task, no, del compito che l'utente doveva utilizzare, doveva, diciamo così, eh, diciamo meglio, in funzione del compito che il sistema operativo deve permettere all'utente, o deve invitare l'utente a compiere. E quindi abbiamo le varie eh, elementi che sono, tutto sommato, in, nella loro essenza di base, sono invariati da vent'anni. Se guardate la, la data di questa tabella è del 95, sono passati vent'anni da quando qualcuno si è però la briga di fare questa tabellina. E oggi nell'interfaccia utente continuiamo a avere dei radio button, continuiamo a avere delle checkbox, continuiamo a avere dei campi di testo, continuiamo a avere delle tendine, dei menu tendina che, che si selezionano. Quindi la grammatica di base dell'interfaccia non è cambiata un granché, chiaramente si è animata, si è diciamo, assunto sempre maggiore importanza e si sono trovate soluzioni sempre più efficienti. Ma tutto sommato i principi di base sono sempre gli stessi cioè quello di riuscire a trovare la combinazione di elementi di controllo che più si avvicina o più correttamente modella l'azione che deve fare l'utente e il tipo di dati su cui deve operare l'utente. Cioè l'interfaccia grafica è una finestra sul modello concettuale, se io in una tabella ho i dati dell'utente, ho i dati di un appuntamento, ho i dati di un esame, di quello che sia... Questa tabella contiene certi campi. Questi campi hanno certi vincoli, hanno certi valori possibili, hanno certe relazioni tra di loro. Ecco, l'interfaccia utente deve far capire all'utente, in mezzo a 27 livelli di tecnologie diverse, ma che cosa c'è dentro, che tipo di data mi aspetto, che tipo di operazione è lecita, che tipo di valore è corretto e quale invece non è corretto. Quindi ad esempio se devo selezionare una voce, deve essere evidente all'utente se la voce da selezionare è univoca oppure multipla, ci cioè posso selezionare più di una voce oppure no e questo deve essere visibile a colpo d'occhio oppure se sia permesso o no inserire un valore che non sia ancora presente nell'elenco queste cose le devo eh, riuscire a capire immediatamente e questo, eh, questa tabellina ci dice guarda queste funzionalità di base che sono tutto sommato selezionare un valore, un insieme di valori oppure Inserire un valore che potrebbe essere già presente oppure no, si possono fare in modi diversi a seconda che eh, io non abbia problemi di spazio, seconda colonna, oppure seconda, eh, nel caso in cui abbia invece dei problemi di spazio. E quindi questo elemento lo voglio eh, mi serve, diciamo così, includerlo nell'interfaccia grafica, ma voglio limitarne lo spazio impiegato perché lo voglio limitare lo spazio impiegato? O perché lo spazio complessivamente è poco quindi un'interfaccia che deve andare su un device limitato e quindi lo spazio è prezioso in generale, oppure magari in generale il spazio ne ho, ma a questo specifico dato non ne voglio dedicare molto, per far capire che non è poi così importante. Magari è un dato opzionale, magari è un dato aggiuntivo. E allora vi, visivamente no, faccio in modo che occupi un angolino, occupi una, parte, una porzione secondaria no, dell'impatto visivo. Queste sono alcune regole generali. Eh, queste tabelle successive, ma non impariamo le memorie, le sporiamo velocemente per capire il ragionamento, eh, entrano un pochino più nel dettaglio. No? E sono una serie di regole che ci si può dare, dicevo, sono vecchie quasi vent'anni, ma è difficile trovare delle eccezioni oggi a queste regole, nel che sono ancora usate, eh, anche se non in questa forma, ma se andate a vedere le varie linee guida di usabilità... Del, caso, quelle di Android o quelle di Apple moderne, dell'anno scorso eh, sotto sotto diciamo così alla base ci sono queste cose e sono sotto forma di regole if user, cioè se sei in questa condizione e la colonna di sinistra ci indica quali in quale condizione potremmo trovarci allora il suggerimento è di usare l'elemento grafico che è rappresentato sulla destra quindi questa prima videata tratta il caso in cui noi dobbiamo chiedere all'utente di selezionare dei, eh, dei, eh, un valore tra valori alternativi tra di loro, l'utente deve scegliere un'opzione tra un insieme di opzioni mutuamente esclusive. Nel caso in cui i dati siano dati discreti, come dati discreti essenzialmente sono elenchi di nomi oppure Intervalli di numeri interi, quindi non parliamo di numeri reali, non parliamo di colori, non parliamo di sfumature, ma parliamo di valori, il un giorno, la settimana, il un mese, la città, la provincia. Nel caso in cui siano rappresentate a parole, quindi tendenzialmente sono valori che vengono, possono essere detti, vengono detti sono parole eh, più che non numeri, e il numero di alternative possibili sia limitato, quindi c'è da 2 a 8. Quindi le regole di questa pagina valgono se siamo in uno di questi casi, poi abbiamo delle pagine successive che invece modificano queste regole e ci, ci dicono come comportarci nei, negli altri casi, no? in cui questi, questi quattro vincoli non valgono. Allora, se valgono ancora questi quattro vincoli, allora ci sono quattro sottocasi. Sottocaso 1: non è mai necessario che l'utente inserisca da tastiera reale virtuale un valore questo sono nei casi 1 o 2 nei casi 3 o 4 invece type entry may be necessary cioè può darsi il caso che l'utente debba inserire un valore nuovo perché non c'è ancora nel sistema e quindi è un altro modo di dire la stessa cosa il contenuto non cambia mai cioè l'elenco delle alternative poiché l'utente non ne può inserire delle nuove non cambia mai sempre lo stesso Mentre invece negli ultimi due casi, poiché l'utente potrebbe voler inserire un valore nuovo, il contenuto può cambiare, se cioè, la volta successiva è diverso, perché comprende anche il valore appena inserito dall'utente. E poi la differenza tra l'1 e la 2 e la differenza tra la 3 e la 4 è semplicemente quella sullo spazio, cioè è disponibile spazio adeguato oppure non è disponibile spazio adeguato, ci cioè siamo in strettazza di spazio. Allora nel primo caso lui consiglia di usare dei radiovatton elenchi di opzioni l'utente in questo caso ne può selezionare le deve selezionare esattamente uno uno solo le opzioni sono tutte visibili abbiamo detto che sono poche fino a 8 massimo circa ovviamente quindi non occupa troppo spazio elencarle tutte non sono 200 quindi vederle tutte rende molto più veloce la scelta da parte dell'utente perché lui ha di fronte a sé tutte le alternative e sceglie quella che preferisce solo nel caso in cui abbia limitazione di spazio allora è possibile avere un elenco a comparsa o a scomparsa secondo come lo vogliate chiamare in modo, nel, modo in cui, nel momento in cui questo elenco è chiuso occupa una riga sola nel momento in cui lo si apre temporaneamente mi mostra le alternative alternative che magari appunto, sono poche quindi non c'è neanche bisogno troppo di fare scrolling per leggerle tutte se invece eh, l'utente deve poter inserire un'opzione un aggiuntiva allora servono forme di questo genere. Combo box è una lista associata a una casella di testo, oppure una tendina scomparsa associata a una casella di testo. C'è cioè, la differenza tra questi due, tra il terzo e il quarto caso, è che nel terzo caso questo elenco è sempre visibile. Ricordate la finestra di Word in cui ci avevamo i caratteri. Mentre in quest'altro caso questo elenco di valori normalmente non è visibile solamente quando premo sulla frecciolina compare. Quindi nella versione chiusa occupa meno spazio. I radio batto non sono mai adeguati quando il numero di voci è, può essere variabile quindi queste sono, coprono già un certo tipo di casistica tutte le casistiche che soddisfano queste quattro condizioni di partenza se no, secondo caso, cosa cambia? cambia solamente la quarta condizione, qua su in alto dice alternative mutuamente esclusive, dati discreti possono essere pronunciati, detti a parole, e sono molti. Allora, se sono molti elementi, eh, poi ovviamente le quattro sottocategorie sono le stesse di prima, le scelte in termini di, di, di interfaccia grafica si limitano di molto. E di fatto ricadiamo solamente nel caso della list box o della combo box. No, la list box è questa, l'elenco delle alternative. La combo è una lista, questa è la parte lista, con una casella di testo sopra. Si chiama combo perché è la combinazione tra una lista che contiene un insieme di valori già definiti e una casella di testo in cui eventualmente posso inserire uno nuovo. Allora, la versione combo ovviamente mi servirà se devo inserire del testo, la versione lista pura invece mi servirà se non devo inserire del testo. Cos'è successo? È che è scomparso e radio battono. Cioè se ho tante voci non ha senso riempire paginate di testo con tanti radio button, anche perché se non li vedo tutti insieme a colpo d'occhio, fatico a capire qual è stato selezionato, qual è quello che attualmente è selezionato, se non li vedo tutti. Quindi è meglio a questo punto una list box che mi mette in evidenza la voce selezionata. List box a sua volta a comparsa oppure sempre visibile, a seconda delle condizioni di spazio. Quindi queste sono... Alla fine, i tre tipi di controlli che possiamo usare per coprire queste casistiche: radio button va bene quando ho poche alternative e abbastanza spazio. List box, quindi eh, riquadro sempre visibile con le alternative, va bene sia che le alternative siano poche, sia che siano molte, lo troviamo in entrambi i casi. Ed eventualmente può essere a scomparsa nel caso in cui lo spazio sia limitato. La combo box, che è una list box con in più un campo di testo sopra, deve usare solamente quando l'utente può scegliere un valore che non era presente in vista. Scegliere, nel senso di mettere, inserire lui un valore che non fatto Quindi, infatti, la combo eh, cattura due casi diversi. Quello di selezionare un valore esistente oppure inserire un valore non esistente. E anche nel caso della combo può essere scomparsa oppure no, a seconda che ci siano vincoli di spazio oppure no. Ci sono ovviamente, non sono questi tutti i casi possibili. Ad esempio, possiamo parlare di dati sempre discreti, sempre mutuamente esclusivi, ma che abbiano una rappresentazione grafica naturale. Se cioè, pensiamo al calendario, Lì, è disegnato un piccolo calendario. Eh, è un dato discreto, cioè i giorni sono valori distinti, non è un continuo di valori. Sono molti, le alternative possibili sono molte. 365 ogni anno, ma se noi prendiamo un decennio sono 3.000. Ecco, non ci verrebbe da mettere una tendina, una lista con 3.500 valori per scegliere la tua data di nascita. No, poi non basta perché saranno solo gli ultimi 10 anni. Quindi se andiamo a prendere gli ultimi 100 anni, sono 35.000 valori in una tendina per scegliere la data di nascita. Non va bene. no? Eh, c'è di meglio? Sì, c'è di meglio, sfruttiamo la conoscenza, intuitiva, il modello mentale che ciascuno di noi ha di una data, che è fatta di anno, mese e giorno. E quindi anche a livello di interfaccia utente usiamo dei controlli specializzati, dei widget specializzati, per permettere di inserire le date. E quindi ti permettono di selezionare, navigare tra gli anni, i mesi e il giorno, andare a selezionare più rapidamente la data che vuoi eventualmente questo potrebbe anche essere in versione combo in cui se voglio ho anche la casella di testo test in cui scrivere una data se sono più veloce a scriverla piuttosto che non selezionarla però in questo caso ho sfrutto la bidimensionalità, un calendario è una cosa bidimensionale anzi tridimensionale se pensiamo che posso cambiare i mesi o gli anni oppure devo scegliere un colore, allora avere i colori in elenco alfabetico o in elenco di saturazione non, ha, non, non, non facilita quindi molto spesso nell'interfaccia quando di, di, di, di scegliere, quando vi chiedono di scegliere un colore, vi mostrano una tavolozza di colori possibili. In alcuni casi con delle scelte arbitrarie, in alcuni casi invece in cui le due dimensioni, nelle due dimensioni varia la saturazione di colore e la tinta. Così hanno anche una rappresentazione logica. Quindi quando i dati che intende deve selezionare si prestano intuitivamente hanno una rappresentazione bidimensionale, cerchiamo di usare quella, sempre per avvicinare di più l'interfaccia al, al modello mentale dell'utente. Dopodiché, altra possibilità, ehm, valori mutuamente esclusivi, non scelto frequentemente, quindi questo dobbiamo anche fare le scelte, non tutte le informazioni sono ugualmente importanti. Alcuni dati dovranno essere inseriti sempre, dovranno essere cambiati di frequente, altri dati saranno cambiati più raramente. Allora noi, per progettare la nostra interfaccia, dobbiamo cercare di minimizzare lo sforzo, la fatica, nel usare gli elementi più frequenti, più importanti, e eventualmente anche a costo di rendere un pochino più scomodo l'inserimento dei dati meno frequenti, meno importanti, più opzionali. Va bene, se è un dato che inserisco solo una volta ogni 5 giorni, anche se ci metto un mezzo secondo in più, non mi capita niente. Se è il dato che lui mi chiede ogni volta, io devo inserirlo in un modo macchinoso, mi arrabbio di più. Quindi ovviamente la quantità di, di spazio che abbiamo a disposizione, di controlli che abbiamo a disposizione è limitata, dobbiamo giocarceli bene. Allora lui dice, guarda, se hai dei casi in cui il valore non è frequentemente selezionato e non cambia e soprattutto l'utente può anche immaginare o ricordare i dati che non vede, può pensare di collassare il tutto, ad esempio con un controllo di questo genere. Cosa si dice questo? Quello è un numero intero che tipicamente posso modificare, aumentare o diminuire, incrementare o incrementare con le due trecce a fianco. Mi è facile immaginare cosa succederà se premo la faccia in alto, che quel 3 diventa un 4. Cioè non ho bisogno di vedere le alternative, i valori alternativi per sapere cosa succede quando lo incremento, quando lo incremento. Ecco, se anziché i numeri, un numero 3, ci fosse lì scritto Reggio Emilia, cioè stiamo selezionando le province, ecco, diventa già meno facile capire qual è quella precedente e qual è quella successiva. Perché da Reggio Emilia per passare a Torino so che devo andare giù, un certo numero di volte, non so quante. Saperle così in ordine alfabetico, le province, non è uno skill che tutti abbiamo. Se ci fosse scritto mercoledì, sarebbe molto più facile sapere che dopo c'è il giovedì e prima c'è il martedì. No. Quindi, eh, chiediamoci, l'utente ha chiaro in mente qual è l'ordine in cui possono comparire le voci? Se sì... E se è infrequente il caso in cui lui debba cambiare valore, un controllo di questo genere è estremamente compatto e tutto sommato efficace. Fa vedere la voce selezionata, non fa vedere le voci alternative perché diamo per scontato che l'utente le sappia già. È un po' più scomodo di una tendina o di una lista perché, è perché se devo spostarmi di quattro elementi, devo cliccare quattro volte. Non basta aprire la tendina e selezionare quella giusto, oppure semplicemente selezionare la voce della lista che è già aperta. Quindi è un po' più scomodo. Quindi fornisce meno informazione e è un po' più macchinoso da usare, in compenso quando sono verificati questi casi eh, risparmiamo molto spazio. Quindi sta a noi valutare ovviamente se usarlo. Se invece ovviamente non abbiamo problemi di spazio, allora mettiamo una combo, una cosa di testo con una lista che è combinata e che va sempre bene. Semplice. Vedete che a combo box risolvono quasi tutti i problemi. Altri casi, eh, dati questa volta continui non discreti, cioè il livello di trasparenza di un'immagine che va dallo 0 al 100%, allora è molto più intuitivo, visto che è un valore comunque analogico, permetterti di inserirlo in modalità analogica, quindi spostando uno sliderino a destra o a sinistra per vedere cosa cambia. L'importante eh, è ovviamente che il, le variazioni in qualche modo siano anche qua, l'effetto di una variazione sia predicibile dall'utente, che in qualche modo ci sia una funzione, se non lineare, almeno molto continua, e non che eh, evitare il fatto che a piccole variazioni dello slider cambi, eh, diciamo, comportino delle variazioni notevoli nel risultato. Perché uno slider di questo genere per sua natura non si presta ad essere preciso perché già essere preciso a un pixel è molto faticoso più di così non si può quindi l'importante è che quando tagliamo un dato che sia relativamente approssimato è facile da settare, è facile da vedere un po' di più, un po' di meno poi molto spesso lo slider in modalità combo che si affianca anche a una casellina di testo in cui è riportato il valore numerico, quindi se voglio andare di fino vado a modificare il valore numerico ehm, è chiaro che vale per quelle, quei valori, vabbè, innanzitutto che siano su un continuo e di cui ci sia una nozione intuitiva di meno o più, tanto poco, sinistra o destra, alto o basso, no? eh, che abbiano un, che in modo, un senso fisico eh, a loro volta. Ad esempio per un colore non è adatto, per la scelta di un colore. Perché? vuol dire spostarmi un pochino più a destra, un po' di più, diventa più giallo o più rosso o più blu, eh? il colore purtroppo è un oggetto tridimensionale, quindi su una... se invece sto parlando della luminosità dell'immagine o del contrasto, allora ha senso, perché tanto nessuno di noi sa se il contrasto più giusto deve essere 77 o 78%, ma proviamo a alzarlo un po', proviamo a abbassarlo un po' e vediamo il risultato. Ma sappiamo cosa vuol dire, qual è l'effetto di alzare un po' il contrasto, cosa ci aspettiamo e qual è quello di abbassare il contrasto. Mentre invece alzare un po', cambiare un po' la tinta del colore, la componente H, la U, il colore, a meno che non lavoriate col colore tutto il giorno, non è, non è intuitivo. L'altro caso 6, alternative non esclusive, che questo è il primo caso in cui stiamo pensando ad alternative non esclusive. Cioè in cui l'utente possa selezionare anche più di una voce contemporaneamente. Parliamo, ritorniamo nei casi precedenti, dati discreti, rappresentati testualmente e non graficamente. Non dobbiamo inserire valori nuovi, quindi il valore del contenuto non cambia e supponiamo di avere abbastanza spazio. Allora cosa possiamo fare? Se abbiamo poche scelte, quindi da 2 a 8 come regola, vanno benissimo le checkbox che è l'equivalente del radio button della prima volta, solo che la differenza qua è che posso scegliere più di una voce, mentre nel radio button ne potevo scegliere, anzi ne dovevo scegliere una sola. E poi c'è l'ultima riga che dice se invece le opzioni fossero molte, sono vent'anni che ci provano e non sono ancora riusciti a trovare un sistema che funzioni bene. Nel senso che l'elemento grafico che è, che è suggerito qua è la multiple selection list box. Cos'è? La list box era questa. Una list box con selezione multipla è una list box in cui posso selezionare più di una voce contemporaneamente. Allora, nella maggior parte dei casi esistono già queste cose. Per selezionare più di una voce di solito lo si fa tenendo premuto il control o command. Quando seleziono la seconda, la terza la quarta voce. Queste cose qui nessuno le sa, nessuno le usa... Sono complicate da usare, se poi ti scappa un click ti, ti si riazzera tutto perché se per caso ti sbagli a fare click e non control click si cancellano le scelte precedenti, non è mai possibile vedere quali sono le voci selezionate e quindi di fatto non le usa nessuno. Non esiste un elemento grafico consolidato che permette di fare una selezione multipla tra voci numerose, se io devo permetterti di selezionare tra 100 voci. Cosa posso fare? Eh, oggi la, la scelta migliore non è fare questo, ma fare comunque 100 checkbox, che sono bruttissime da vedere. Oppure in alcuni casi sono le combo box un autocompletamento, comincia a scrivere, ti fa scegliere solamente i valori possibili e sotto ti fa riassuntino delle voci che hai già scelto, con una crocetta a fianco per poter cancellare una a una. Oh, immaginate che in altri siti l'avete fatto quando uno aggiunge magari le parole chiare però in quel caso ti è difficile passare il messaggio che puoi scegliere solamente tra valori predefiniti se è un casello di testo in cui metti keyword o gli hashtag o cose di questo genere il messaggio che ti dà è scegli quello che vuoi tu se poi c'è già te lo faccio vedere e ti aiuto a completarlo ma sei comunque libero di scrivere cosa vuoi avere una scelta multipla di valori vincolata da, da un elenco è molto difficile da rendere a livello di interfaccia utente no? però oggi non ci sono soluzioni soddisfacenti Ok, questi sono gli elementi di base, boh, ovviamente ci sono gli altri elementi, tipo inserisci un testo, un testo più corto, un testo più lungo, va bene, sono una casa di testo, oppure casa di testo su più righe. Poi non dimentichiamoci che all'utente dobbiamo anche far capire quale dato è correlato a, qual a quale altro dato, cioè quali sono le relazioni logiche tra questi dati. E questo lo facciamo con la spaziatura, con i titolini, con le didascalie, ad esempio, questi quattro radio button sono messi vicini e quindi sono, visivamente dicono noi siamo un gruppo unico. E questo gruppo cosa sceglie? Sceglie la justification. Di che cosa? A livello di documento. Mentre qua inserisci il nome, il nome del documento no, il nome dell'autore. Quindi piccoli indizi, come un titoletto, un riquadrino, una, una linea di separazione, danno contesto a questi elementi. Perché da solo, name, può dire di tutto, vuol dire di niente. Ma ne in vicino un titolo che, chiama, che si chiama auto, capisci che è il nome dell'autore del documento e non è il nome del documento. Quindi sono piccoli indizi che aiutano, ricordatevi il don't make me think, aiutano, aiutano a non porsi delle domande ma avere già subito la risposta di fronte. Quindi tutti questi elementi che servono per raggruppare visivamente i vari controlli quando sono collegati logicamente tra di loro quando raccontano diversi aspetti della stessa informazione. Quindi in qualche modo quello che stiamo cercando di fare è di chiederci, ma io a un certo punto nel caso d'uso ho detto che l'utente deve inserire i dati dell'appuntamento. Allora vado a vedere il modello concettuale, dice l'appuntamento che, che informazioni ha? Beh ha una data, una specialità, eccetera eccetera. Allora questi dati che devo raccogliere, di che tipo sono e con che forma visuale li posso raccontare? Senza dover dire all'utente guarda che un appuntamento richiede che tu specifichi questo costato. Mi prendo una videata uno capisca esattamente che cos'è un appuntamento, quali dati sono necessari, quali sono obbligatori, quali sono opzionali e di che, quali sono i vincoli formato accettabile per ciascuno di questi. Il tutto in 2-3 decimi di secondo deve riuscire a capirlo. Questo è il lavoro che stiamo facendo. E quindi giochiamo appunto anche molto sugli spazi. Eh, ah, eh, qui no, non mi soffermo sul ragionamento del layout, tranne per l'ultima domanda, eh, attenzione che le scelte che facciamo dipendono dal dispositivo, per cui se noi stiamo facendo un'interfaccia desktop o web, immaginiamo di avere una certa quantità di spazio e una certa possibilità di interazione da parte dell'utente, tastiera, mouse. Se facciamo Qualche cosa per un'interfaccia mobile invece dobbiamo già pensare che lo spazio sarà diverso e anche le modalità di interazione sono diverse, saranno diverse. C'è cioè, una cosa di questo genere, in un un'interfaccia mobile è un'istigazione all'omicidio, perché non riusciremo mai a beccare la, la, la frecciolina giusta, no? E quindi eh, se finora la maggior parte della progettazione che abbiamo fatto è stata a prescindere dalla forma fisica dell'interfaccia, ma anche il caso d'uso, abbiamo detto concentriamoci sulle informazioni che sono scambiate, non pensiamo ancora a come sono fatte le videate. Ecco, adesso invece ci dobbiamo pensare. Quindi faremo dei mockup diversi a seconda che l'applicazione sia un'applicazione web o desktop oppure che sia un'applicazione mobile ovviamente. Noi ci concentriamo soprattutto sulla parte web, che è tutto sommato è più semplice e anche la più utile e la più diffusa, perché poi sul mobile ci sono diciamo così, delle, delle sottocasistiche più complicate. Per cui tante informazioni vanno scherzate su più pagine proprio per motivi di spazio. Ecco, che relazione c'è? L'ultima domanda che ci facciamo prima di passare un esempio, che relazione c'è tra ciò che abbiamo visto a livello di caso d'uso e ciò che invece vogliamo costruire a livello di mock-up, ossia di prototipo dell'interfaccia utente? È una relazione molto stretta. Abbiamo visto che i casi d'uso raccontano di uno scambio alternato di informazioni tra utente e sistema. Quindi ci sono informazioni fornite dal sistema all'utente, e il sistema mostra all'utente delle informazioni, quindi dà delle informazioni, visualizza dei dati, visualizza dei risultati, mettendoli nella pagina, nell'interfaccia, e poi il sistema predispone per l'utente dei controlli interattivi, cioè qua ci metto una checkbox, qua ti mette una casella di testo, affinché l'utente possa nel passaggio successivo inserire questi dati quindi quando io ho, in un caso d'uso, al passaggio 22 perché abbiamo fatto un scenario molto lungo al passaggio 22 c'è scritto l'utente inserisce il proprio nome al passaggio 21 ci sarà il sistema che predispone la casella di testo in cui l'utente potrà nel passaggio successivo scrivere il proprio nome allora in pratica ogni volta, ad ogni coppia di casi d'uso, scusatemi, di passi nel caso d'uso, nella narrativa del caso d'uso, ad ogni coppia di passi consecutivi corrisponderà un mocap, come regola generale. Poi con eccezioni vediamola. No? Se le, il, i casi d'uso sono sempre fatti dal sistema, mostra l'utente certe cose, l'utente risponde. Poi il sistema mostra altre cose e l'utente risponde. Ecco, ciò che risponde l'utente deve essere già predisposto in ciò che il sistema ha preparato. Quindi la videata, il mockup è uno solo in questi due passi, è la videata che il sistema ha preparato e è la stessa videata nella quale l'utente ha inserito i dati. Qui c'è grossomodo un rapporto 2 a 1 tra i passi del, del caso d'uso e eh, le azioni dell'utente, e i mockup dell'utente. Quindi noi dobbiamo creare dei mockup che rappresentino. Tutti i passaggi di scambio di informazioni tra utente e sistema, con questa regola qua essenzialmente. L'intera interazione, il sistema fornisce dati e l'utente vi manda indietro, sono un mock-up solo, perché avvengono sulla sola pagina. All'interno del mock-up dobbiamo garantire che i dati che visualizziamo e i dati che richiediamo all'utente, quindi le due direzioni, siano coerenti con il modello concettuale. per cui se nel modello concettuale c'è scritto la data dell'utente la data di nascita dobbiamo chiedere la data di nascita se nel modello concettuale c'è un campo che indica l'età o il range di età nel mockup dobbiamo chiedere il range di età perché quello è quindi questi due requisiti sono requisiti forti forti nel senso che all'esame li controlliamo quello che ci sia coerenza tra il caso d'uso e il mockup quindi i passaggi che vedi nei casi d'uso e i passaggi che vedi della sequenza di mockup sono gli stessi. Di fatto i mockup sono collegati, sono come fosse un appendice, come fossero le figure esplicative del caso d'uso. In realtà il caso d'uso è più astratto, perché il caso d'uso vale anche magari nel caso mobile, dove i mockup saranno diversi. Il caso d'uso vale magari tra dieci anni quando le convenzioni grafiche faranno in modo che i mockup verranno fatti in modo diverso, perché sarà cambiato qualcosa. Quindi diciamo che sono gli allegati grafici ad oggi per un certo dispositivo, allegati al mockup, allegati al caso d'uso. Però, come dicevamo, è importante che ci sia sempre la coerenza tra il caso d'uso che deve allinearsi, tra il mockup che deve allinearsi correttamente al passaggio del caso d'uso. E l'altra cosa importante da verificare è la coerenza tra il mockup e il modello concettuale. Poi sarebbe bello, tutto questo discorso di mockup lo facciamo, che le eh, interfacce che creiamo fossero anche, diciamo così, mh, soddisfacenti dal punto di vista dei criteri di usabilità, quindi scegliere i controlli giusti, più usabili, più adatti al contesto, però visto che di criteri di usabilità di fatto ne abbiamo parlato per meno di un'ora in totale, eh, su questo punto non diamo una valutazione. Hm? Ok, quindi cerchiamo di fare una cosa, un lavoro ben fatto, però eh, passa per, all'interno di questo corso il secondo piano rispetto all'aspetto di coerenza informativa. Hm? Se no facciamo anche poi un po' di ore di corso di design e allora eh, approfondiamo quello, ma non ci stava tutto nell'ora del corso ovviamente. Hm? Quindi la motivazione per cui facciamo il mockup è quella di ragionare come l'utente interagisce al sistema col sistema, anzi, di progettare noi come l'utente interagirà col sistema, perché come l'utente interagirà l'abbiamo deciso noi nel fare la videata in un certo modo piuttosto che un altro. L'importante è fondamentale che sia coerente con i casi d'uso e con il modello concettuale, perché altrimenti abbiamo fatto un lavoro da buttare. Un mock-up che non sia coerente con il modello concettuale o che non sia coerente con il caso d'uso, lo butto nel cesso. Perché poi chi lo implementa dice ma io sta roba qua, poi dove lo attacco quel dato? Quel dato che ho letto, dove lo salvo? oppure il sistema non lo chiede mai perché nel caso d'uso non c'è mai questa richiesta non serve a niente okay? poi se serve, l'ho fatto meglio, bene ma eh, entra dentro anche poi una componente di design hm? che noi non stiamo approfondendo ok, proviamo a vederlo in pratica proviamo a vederlo in pratica usando lo strumento che abbiamo scelto di farvi usare eh, durante il laboratorio che è questo uno strumento web-based che si chiama Balsamic. Quindi, eh, Asta non ha la funzionalità di creazione di casi d'uso, ci sono vari software, alcuni più o meno gratuiti, diciamo così a seconda delle tipologie. Questo Balsamic è uno dei più utilizzati anche a livello professionale, eh, ci hanno dato una licenza gratuita per dieci anni con l'università, e quindi della versione web. ha una versione web e una versione installabile, no? Ci cioè hanno dato l'assistenza solamente la versione web, quella installabile ovviamente più veloce, più, più professionale, più adatta, ma a noi è più che sufficiente. Allora voi avete ricevuto, eh, tutti voi nella mail, chi non, ave, chi non era già iscritto al corso dell'anno scorso e quindi aveva già le credenziali, dovreste aver ricevuto tutti nella mail un invito da parte di Balsami che diceva è stato creato un tuo nuovo account, un nuovo progetto, bla bla bla, eh, eh, ovviamente dovete rispondere a quella mail e completare il processo di registrazione in modo da potervi dare una password e potervi collegare al sistema e all'interno del sistema potete creare poi dei vostri mockup potete creare poi dei vostri mockup eh, e vedere anche quelli che noi facciamo, condividiamo eh, all'interno del corso quindi l'indirizzo a cui collegarsi è balsamic.com entrate con le credenziali che avete ottenuto in fase di registrazione, fatelo oggi in modo che domani in laboratorio non perdiamo tempo a creare credenziali eccetera, se qualcuno di voi non ha ricevuto la mail, l'ha ricevuta, l'ha buttata via, eh, non sa più qual è la password, compagnia bella, lo dice Jacopo o via mail oggi o domani in laboratorio che lui vi resetta le password oppure vi crea gli utenti nel caso in cui sia andato nello spam o altro allora all'interno di Barsamic voi trovate un'interfaccia di questo genere di tanti libretti che corrispondono di fatto a tutti i lavori che sono stati fatti durante gli anni allora voi tutti questi grigi non li vedete neanche quelli rossi direi quelli rossi sono quelli di quest'anno eh, ne vedete uno solo che è il vostro perché vedete che è stato creato un progetto per ogni matricola, no? per ogni studente. Eh, noi purtroppo li vediamo tutti, eh, come amministratore del sito, eh, quindi riempie molto la, la videata. Ma ciascuno di voi vedrà il proprio progetto, più quelli che condividiamo noi, e normalmente li facciamo con un colore diverso. L'anno scorso avevamo questi colori marmorizzati, orribili, ma perlomeno si distinguevano facilmente. No? Quindi anche quest'anno, vedete, sono alcuni fatti da me, alcuni fatti da Torchiano, non li cancelliamo perché sono comunque esercizi fatti negli anni precedenti, quindi può essere utile, se vi serve, andare a vedere. Eh, quindi, noi possiamo, questa è l'unica cosa che voi non potete fare, è questo, aggiungere un nuovo progetto. No? Perché vi abbiamo creato solo un progetto ciascuno, potete lavorare all'interno del vostro progetto. Se per qualche motivo, sai, magari un altro anno devo fare una tesina, devo fare un altro lavoro, in un altro corso, avete bisogno di un altro progetto, ce lo dite, eh? ve lo creiamo così ci potete lavorare separatamente al momento avete un progetto ciascuno e quindi i vari mock-up li mettete tutti all'interno del suo progetto, non importa, un progetto può contenere quanti mockup volete, semplicemente sono tutti assieme mescolati, se invece volete lavorare su qualcosa separato, eh, ce lo dite tanto appunto il Politecnico ha la licenza per, ancora per 2460 giorni eh, quindi direi che tutti noi voi sicuro, io spero anche Magari questo corso non lo facciamo più. Um, 10 anni sono vecchi. Allora, um, cosa facciamo? Prendiamo il solito nostro esercizio su cui abbiamo fatto i casi d'uso, quelli dello studio medico. Abbiamo già gli i casi d'uso... Abbiamo creato una narrativa per l'inserimento della prenotazione, per la conferma dell'appuntamento e basta. Partiamo dall'inserimento della prenotazione e proviamo a immaginarci a questo punto le videate associate, quindi i mockuff dei singoli passaggi dell'interfaccia utente associati a questo caso d'uso. Per farlo Inizio a creare, come dicevamo, un nuovo progetto. Un nuovo progetto, eccolo qua. Se non l'avessi capito ho cliccato. Okay. Allora, il progetto lo possiamo chiamare. Aspetta, andiamoci con una convenzione. a chiamarlo, sia 2016-studio eh, medico, qui non ho bisogno di condividerlo con nessuno di voi, nel senso che è già automaticamente visibile, e li facciamo, quindi sono tutti rossi, facciamolo rosso marmorizzato, ok? Allora questo è l'aspetto che ha un nuovo progetto a parte la paginetta di, di benvenuto che dice beh, essenzialmente l'azione principale all'interno di un progetto è aggiungere nuovi mockup ogni mockup è una videata. poi se vuoi condividere non so, se lavorate in gruppo potete rendere il progetto condiviso tra più persone di voi oppure assets cioè volete car caricare delle immagini essenzialmente potete caricare, sono chiamate asset gli, gli elementi grafici aggiuntivi allora noi abbiamo questo progetto l'unica cosa che possiamo fare all'inizio è aggiungere un nuovo mockup allora innanzitutto quante clicchiamo su aggiungi mockup e ci porta un editor online dopo queste frasi commoventi eh, ci porta a questo editor online che purtroppo è un pochino brutto da vedere perché nel proiettore taglia un po' la risoluzione ma di solito c'è eh, un pochino più spazio allora cosa abbiamo? abbiamo questo spazio qua centrale che è essenzialmente il contenuto qui abbiamo l'anteprima avremo l'anteprima e qua sotto avremo gli altri mockup che abbiamo creato quindi le altre videate. e qua sopra abbiamo una libreria di, di elementi possibili che possiamo inserire all'interno del nostro mockup quindi, la prima cosa, ad esempio, è un contenitore. E lavora tutto per drag and drop, quindi prendo la browser window la trascino qua sotto. E lui mi mette Adesso vediamo se riesco a togliermi dai piedi questo pezzo qua. Togliti c'è. No. Eh, visualizza Quindi prendo gli elementi e li porto sotto. Questo è lo spazio, anche qua, eh, notes, togliamo, ecco, togliamo un po' di elementi per renderlo più visibile. Quindi qui sto dicendo, mi costruisco un mockup all'interno della finestra del browser. Ogni elemento grafico ha delle sue proprietà. Quindi quando clicco su questo elemento compare una finestra che mi permette di impostare le varie proprietà, ad esempio la, che so, la scrollbar, la voglio o non la voglio visualizzare se la visualizzo voglio che sia all'inizio metà alla fine quindi, ma, quindi, ma cosa serve? Ma serve a dare impressione all'utente che la pagina magari è lunga che è già al fondo, che è all'inizio della pagina sono piccoli indizi che il nostro cervello ormai lavora in automatico e quindi se voglio passare quel messaggio lo posso fare oppure cambiare i colori e altre cose Se una finestra di browser non posso cambiare un po' oppure se faccio doppio clic all'interno dell'elemento posso cambiare in questo caso c'è il titolo e l'indirizzo quindi, ad esempio, nel titolo, visto che noi stiamo facendo un caso duro di inserimento e prenotazione, lo chiamiamo inserimento e prenotazione. studio medico. Gli diamo una parvenza realistica. Quindi, lui mi ha messo inserimento e prenotazione studio medico. All'interno di questa finestra, possiamo andare ad aggiungere, ridimensionarla, eccetera. Possiamo aggiungere ciò che vogliamo, i vari elementi. E quindi li personalizziamo. Allora, quali, ah, eh, dicevo, que, quali elementi di libreria ci sono qua? Beh, c'è un po' di tutto. Beh, all veramente ce li fa vedere tutti. Eh, big sono gli elementi grandi, i vari tipi di bottoni, bottone singolo, bottone a gruppo, checkbox, elenco di o elenco di radio button, combo box, scelta di colore, calendario, eccetera, eccetera. Sono gli elementi di cui abbiamo parlato lo spinner common, vabbè, sono gli elementi usati più di frequente contenitori sono gli elementi per dividere e raggruppare gli elementi no? quindi il, la, la raggruppamento con un rettangolo raggruppamento con le varie etichette, le varie linguette elementi per i form vedete che poi diversi elementi sono scusate, ripetuti su più gruppi appartengono a più gruppi a seconda di ciò che stiamo facendo le parti per iOS, stiamo facendo mobile, le parti per crea creare layout, mm, questo per annotare, questo sono semplicemente per aggiungere le annotazioni sopra il mockup, non fanno parte del mockup stesso, eh, media sono i vari player per immagini, far, far capire che lì c'è un'immagine, c'è una mappa, c'è un player audio, eccetera, un'icona, e poi c'è la parte di project assets, o site assets, che sono le immagini, quelle condivise site oppure quelle vostre del progetto che voi eventualmente potete caricare. E poi c'è la parte testo, che ci sono il blocco di testo, una riga sola di testo, eh, il link, eccetera, eccetera. Il menu, menu comparsa, menu all'inizio pagina, eccetera, eccetera. Quindi qua dentro potete navigare e trovare l'elemento che vi serve, una volta che l'avrete usato 3-4 volte, vi accorgerete che gli elementi che usate sono quasi sempre gli stessi, quindi per trovare più velocemente basta iniziare a scrivere, ad esempio qua, button, e mi fa il completamento, mi dice, perché vuoi un bottone, ok, l'ho lo ho messo, te lo sposti e lo uso. Quindi possiamo aggiungere gli elementi o andandoli a cercare la libreria, oppure iniziando a scrivere il loro nome, la loro descrizione qua, e poi trascinandoli sotto. Quindi dal punto di vista grafico è molto facile da usare. Allora, quali mockup ci servono in questo progetto? Allora, il punto 1 è, guardiamo, guardiamo lo scenario, no? tutto il resto ormai è già noto, dobbiamo mappare lo scenario sotto forma di videate allora, Il paziente seleziona l'opzione per inserire una nuova prenotazione, dicevamo già che il punto 1 spesso precede l'inizio. Del, eh, del caso d'uso. Quindi un'azione che l'utente ha fatto nel, nel menu principale del sito. Qua in questo mockup stiamo facendo questo caso d'uso e quindi in questo menu principale non, non ci sarà, non lo modelliamo, o se vogliamo è un mockup a parte ma non ci interessa in, que, in questo momento. Partiamo dalle interazioni a 2 a 2, no? dalle coppie di passaggi. Pensate a 2 a 3. Due, il sistema predispone un formulario, attiva le informazioni necessarie per una nuova richiesta. 3, il paziente inserisce i dati per la richiesta. Allora, questi due passi, 2 e 3, sono un'unica videata. Il passo 1 potrebbe essere un'altra videata, non ce ne occupiamo oggi soprattutto per ragioni di tempo, anche perché poi è banale, basta mettere un bottone, inserisci prenotazione. Quindi 2 e 3 richiedono un mockup, 4 richiedono un altro mockup. Che è una videata diversa nella quale il sistema dice confermato l'alternativa scelta è questa poi le varie estensioni richiederanno anche altri mockup ad esempio 4A1 è un mockup diverso da 4 perché 4 ti dice, ho accettato questa 4A1 ti dice, le alternative che ti contropropongo sono queste, scegline una e quindi 4A1 e 4A2 saranno un mockup unico in cui il sistema contropropone e l'utente accetta. Oppure 4A1 e 4A21 è un'altra cosa che può capitare, il sistema propone e l'utente non accetta. Quindi, mock mockup per varie coppie di interazioni possibili, utente propone, utente, cioè, scusate, il sistema propone e l'utente risponde. Allora partiamo dalla principale, la 2-3. Allora, il passo 2-3 sarà il sistema eh, predispone a un form relativo alle informazioni necessarie per una nuova richiesta e il paziente inserisce i dati per tale richiesta. Allora, richiesta, cos'è richiesta? È richiesta andiamo a vedere che informazioni ha dietro la richiesta. Andiamo a vedere il modello concettuale e chiediamoci quali sono i dati che l'utente deve inserire e quindi gli elementi interattivi che il sistema deve predisporre. Richiesta era, allora, cosa deve inserire ovviamente l'utente. La richiesta è una classe che è collegata con paziente, ma sappiamo già chi è il paziente, il paziente non deve inserire se stesso, avrà fatto il login prima. No? Ce l'abbiamo tra le precondizioni il fatto che il paziente era già stato riconosciuto. Quindi, fin tanto che questo studio medico permette di inserire una richiesta di prenotazione per me stesso, il sistema sa già chi sono. Non glielo devo chiedere. Diverso sarebbe se il sistema permettesse di inserire una richiesta di prenotazione per un familiare. Allora lì in quel caso dovrei anche inserirlo, ma non è previsto, punto. Urgente, sì e no, lo devo inserire l'utente inserita la data di inserimento è un valore che viene calcolato automaticamente dal sistema non chiedo all'utente dimmi che ora è lui mi dice sei scemo non lo sai tu che sei una macchina sei tu che devi dirlo a me Quindi questo non è un dato che l'utente deve inserire urgente è un dato che l'utente deve inserire paziente non è un dato che l'utente deve inserire perché il sistema lo sa so già perché coincide col paziente che ha fatto il login alternativa sì le alternative sono i dati che il paziente deve inserire quali sono le date possibili Disp eh, disponibilità no perché le disponibilità sono quelle al massimo che il sistema ti propone quindi non è l'utente che lo inserisce specialità sì quindi in sintesi cosa deve scegliere l'utente che dati deve fornire l'utente l'utente deve dire qual è la specialità se è urgente e quali sono tre date alternative che lui propone fine, anche lista d'attesa Potrebbe essere legato a richiesta, non lo sarà perché verrà gestito in un momento successivo, non adesso l'inserimento. Non decido subito di mettermi in lista Ok? Quindi sì. sono queste tre informazioni solo. Allora, dovrò dire all'utente: innanzitutto fargli capire cosa sta facendo. Quindi magari metto un titolo nel testo, c'era, me lo ricordo, un titolo grosso che posso mettere qua inserimento dopodiché posso ricordargli chi è lui eh, una linea di testo Potremmo dirgli qualcosa come nuova richiesta per Pinco Pallino. Qui c'è poi un piccolo linguaggetto che fa sì che quello che metto con gli asterischi compare in grassetto, quello che metto con i simboli sottolineato compare come link eccetera eccetera. Poi andatevi a leggere... Eh, l'elp che compare eh, qua dentro quando ho creato un nuovo elemento, poi lo vedremo anche con gli esempi successivi, ma no, andiamo adesso a fissarci sulla formattazione del testo. Mm? Cioè, le piccole convenzioni che permettono di abbellire un pochino il testo, formattarlo. Allora, questo mi dice all'utente, guarda che questa richiesta che stai inserendo è per te, caro Pinco. E cosa devi scegliere? Devi scegliere la specialità. Allora, come la facciamo scegliere la specialità all'utente? Io metterei una tendina, una select o un gruppo di radiobatto. Dipende se ci aspettiamo che le specialità siano molte o poche. Di sicuro, è un valore, una scelta chiusa l'utente non deve poter inserire e scrivere ciò che vuole. Okay? Quindi non sarà una versione combo in cui lui può scrivere, non c'è una casella di testo, ma c'è semplicemente un elenco di valori, o elencati in caso di una tendina, o elencati in caso di un gruppo di bottoni. Con a fianco un'etichetta che spieghi cosa che stiamo chiedendo. Quindi sicuramente ci sarà sempre una label, che è la specialità. l'etichetta, è un testo normale, il titoletto a fianco, e poi ci metto questa. Sì. una combo box nella quale io posso inserire i valori possibili quindi posso dire che ne so, oculista ortopedico O Torino, le faccio tutti con la O, eccetera, e questo mi fa vedere come compare all'utente questa scelta. Sì. In una combo box l'utente non può inserire. Qui la chiama combo box, ma in realtà ha è... cioè, un, un elemento solo. Aspetta, eh. Balsami che ti dà un elemento solo per tutte queste cose in realtà poi essendo un eh, vedi che non ce n'è un altro che non sia, la, comoda, sia la, la lista pura la lista la list è così possiamo anche scegliere il problema è che non c'è una lista scomparsa che non abbia l'elemento combo quindi purtroppo dobbiamo fare il compromesso in realtà non è così grave perché poi l'utente nel Macup vero non potrà scrivere, no? perché semplicemente può vedere. Possiamo scegliere se usare questo elemento oppure quest'altro. Questo elemento possiamo far capire all'utente che è sempre aperto oppure nello stato chiuso mi fa vedere un valore solo, che è il valore selezionato. Quindi possiamo giocare sull'uso dello spazio, lo facciamo vedere chiuso ma facendo capire che si può aprire oppure lo facciamo vedere aperto. Perché tanto non abbiamo problemi di spazio. Quindi questa è la prima cosa che lui deve scegliere. Poi il fatto che sia urgente oppure no. Io la metterei qua a fianco. Allora, come la chiediamo l'informazione sull'urgenza? Allora, ci sono tre possibilità. Due radio button, sì, o no. Una tendina, che è qua, sì, no. O una checkbox, spunta, Urgente sì, urgente no. A me viene in mente più la tendina, la checkbox, scusate. Anzi, scusate qua, mi mette già addirittura il testo a fianco, quindi non devo neanche mettere la label. Quindi l'utente la può spuntare oppure no. La spunta compare così. E poi l'utente deve poter selezionare fino a tre date, giusto? Indicare fino a tre date. Allora, le date sono qua. Posso usare questo elemento, datechooser, oppure l'elemento calendar. Che differenza c'è? L'elemento calendar è più esplicito, mi fa vedere l'intero calendario, e posso andare avanti e indietro, immagino di andare avanti e indietro senza la data. Invece il datechooser è un elemento più compatto, in cui posso scrivere la data, Oppure, se voglio, cliccando su quest'icona mi si aprirà il calendarietto e selezionerò sul calendarietto. Allora, dovendo inserire tre, mi sembra più utile usare un elemento più compatto, piuttosto che uno più ingombrante. Quindi io lo metterei così, con davanti ovviamente un'etichetta, anche un facciamo così eccolo fa porta davanti e qua Posso indicare, ad esempio, così, faccia capire che posso inserire le date, magari alcuni non le inseriscono, non sono obbligato a inserirne tre. No? Un testo, se non ricordo male, diceva, diceva fino a tre alternative. Ops. E poi? Poi una volta che l'utente ha inserito questi dati deve poterlo confermare. Quindi dovrà avere un bottone. Che dice, inserisci, inserisci richiesta. Lo mettiamo sotto. Che in qualche modo riassume tutta la parte, lo allineiamo più o meno con l'urgente. Che visivamente riassume, che cosa sto inserendo? Beh, tutto ciò che c'è sopra. Questo mockup rappresenta dicevamo, i passi, il sistema, Due, il sistema predispone a un formativo all inserito, alle informazioni necessarie, abbiamo capito quali erano le informazioni necessarie, abbiamo deciso un modo possibile di visualizzarle, poi se voi dicevate, ma io preferisco i due radio button piuttosto che la checkbox per urgenza, va bene è lo stesso, è importante che non mi mettiate due checkbox ad esempio, perché invece questa sarebbe una, una posizione multipla. E punto 3, pazienti, servizi e dati richiesti. E qui abbiamo fatto vedere che un paziente stava già compilando. Questo è un mota. Possiamo mettere una nota. Possiamo dire, ad esempio, inserimento richiesta. Step 2, 3. qui ce lo ricordiamo, il collegamento, andiamo a il collegamento tra il mockup e il caso 2, cosa succede quando premo ehm, inserisci, beh nel main sex scenario vado al passo 4, E nel passo 4 semplicemente il sistema conferma, che è una delle alternative disponibili indicando quale data è confermata, quindi di nuovo visualizzare gli elementi del progetto, questo mockup è già stato fatto, ne dobbiamo creare un altro per un'altra videata, quindi salva questo che per ora è chiamato new mockup, lo possiamo, lo possiamo chiamare inserimento richiesta. 2, 3, che così mi ricordo che sono il passo 2 e il passo 3, quindi ha dato un nome a questo inserimento richiesta, dopodiché posso crearne uno nuovo, quindi faccio close, qui mi da, sono tornato al progetto e mi dà la possibilità di creare un nuovo mockup, oppure più semplicemente posso duplicare col comando clone un mockup esistente o da qui o direttamente dall'interno posso andare in modalità edit me lo permette di modificare e già da qua posso farne un clone il clone mi vantaggio che mi dà già la finestra web uguale a prima e posso cancellare ciò che non mi serve più e aggiungere cose nuove così almeno ho una continuità grafica ok? allora, l'inserimento richiesta Togliamo tutto a questo punto. Eh, questo bottone magari ci serve. Quindi diremo richiesta per picco pallino accettata. E diciamo che l'appuntamento per visita sul vuole Aulo Pulista il giorno eh, guarda, 17 gennaio 2016 17. alle ore 10.30 purtroppo sul mockup precedente nel, nel, nel widget del calendario non aveva previsto le ore quindi non c'erano scritte, dovrei aggiungerle quindi non ho più niente da fare, chiudi. Cioè, casualmente una delle richieste che mi avevi, mi avevi offerto è già stata accettata, ti do conferma, vorrei tanto scrivere ti ho inviato una mail di conferma, ma non è vero perché il mio processo non invia mail di conferma, se non sbaglio, forse L'avevo messa? Non posso inventarlo adesso. Eh? Se non ce l'ho nel processo, non lo posso fare. Oppure devo aggiungere nel processo: paziente prenota una visita. BIS, eh, paziente alternativa disponibile: sistema conferma al paziente. No, però non manda mail, lo conferma semplicemente scrivendo. Questo qua è lo step 4. chissà se, se si può tornare indietro qui volete, eh, ecco, sui vari mock up posso, una volta che ne ho più di uno, passare semplicemente dall'uno all'altro, molto comodamente voglio vedere cosa capita se qua metto un'ora, se si arrabbia tanto, come lo lascia scrivere no, come lo lascia scrivere In più cosa posso fare? Ecco, una volta che ho fatto questi mockup up lui mi fa vedere come asterisco quelli che non ho ancora salvato, quindi magari devo tornare qua a salvare. Quando faccio save mi dice mi fa vedere tutti quelli che ho modificato nel frattempo e mi chiede di salvarli. Quindi questo è il nuovo. E quindi posso andare avanti. Una volta che ho creato i mockup, adesso ne abbiamo già due, una cosa che posso fare è farli provare all'utente. Se io ci clicco semplicemente sopra, posso mostrare all'utente, l'utente può interagire, addirittura posso, c'è una voce che si chiama lancia prototipo, questa freccia qua, che me lo apre a schermo pieno, Quindi toglie tutti i pezzi di balsamiche, e fa vedere l'utente questo quindi io con questo posso fare dello user testing vedere questo mockup capire l'utente cosa vuole che reazione ha che cosa capisce eccetera e anche simulare un minimo di interazione ad esempio vorrei che quando l'utente preme il tasto e inserisci vada a quello dopo io posso passare da uno all'altro con le frecce però chiaramente non è naturale posso aggiungere in più un minimo di interazione un minimo di navigazione interna Dico minimo perché questo comunque è uno strumento di non è uno strumento di sviluppo. Per cui al bottone inserisci, tra le proprietà del bottone c'è una proprietà links e quando ci vado sopra posso scegliere dove porta questo link. In questo caso inserimento richiesta 4, che è il nome del mock-up destinazione. Una volta che salvo questo, torno su e lancia il prototipo, vi parte ovviamente dal primo mockup, è uguale a prima, allora l'utente vede questo, poi però se va vicino al bottone vedete che il puntatore si trasforma nella manina, e se l'utente che sta provando il prototipo la clicca, viene mandato alla pagina successiva. Non è fantascienza, ma è uno strumento comodo che in 3 minuti vi permette di testare un'interfaccia senza implementarla. Questo nel caso in cui vada bene. E se non va bene? Quindi noi abbiamo coperto questo caso d'uso qui, smarcato, fatto, questo fatto, questo fatto. Certo, poi non... Con questo mockup abbiamo coperto... Con primo mockup abbiamo coperto questi due, con il secondo mockup abbiamo coperto quest'altro. Servono altri mockup. Ad esempio, questo. 1 2. Ci servono altri due mockup per gestire l'alternativa 4A. Il primo mockup, in alternativa al 4, che faccia vedere che le alternative non sono disponibili, ma il sistema ne propone altre tre. Pardon, questo è uno. Il sistema ne propone altre tre e l'utente può selezionare uno di queste tre. Oppure l'utente dice no, mettimi in lista d'attesa. Quindi noi abbiamo il 4A1 in cui il sistema propone all'utente delle cose. A seconda di che cosa fa l'utente, 4A2 ne ha scelta una, o 4A2A1 ha scelto di, inserire, di essere inserito in distrattezza. Il mock-up per queste tre cose è uno solo. Perché quando il sistema nel passo 4A1 predispone l'interfaccia, deve predisporla, prevedendo entrambe le possibilità e quindi nel mockup ci va a finire sia la possibilità che l'utente abbia scelto una di quelle date, sia la possibilità che l'utente abbia scelto eh, no voglio essere inserito in questa rattezza allora proviamo ancora a almeno ad abbozzare quest'altro mockup cloniamo questo ce lo chiamiamo eh, qui lo si chiama complicato adesso, questo qua si chiama 4A1, poi c'è anche qua dentro il 4A2 e 4A2A1, se qualcuno ci vede pensa che stiamo dando i numeri. Allora, non ci sono disponibilità per le date proposte. però possiamo offrire delle date alternative. Allora, A questo punto io gli metterei dei radio button. Date alternative possibili. Non gli metto più l'elemento calendario perché non voglio suggerirgli che lui può modificarle con le date. Gli metto semplicemente del testo con dei radio button tra cui lui può sceglierne uno. Quindi radio button group è l'elemento che già mi dà un insieme di radio button elencati e ci clicco dentro, il modo per selezionarlo mi fa vedere qua con l'esempio, se voglio far vedere una voce già selezionata ci metto due parentesi tonde con O in mezzo, l'opzione non selezionata, due parentesi tonde con lo spazio in mezzo, il trattino invece è indeterminato oppure opzioni non abilitate, ma. Allora noi possiamo dire alternative, no, l'alternativa c'è scritto, quindi aperta tonda, spazio chiusa tonda, mettiamo una data che potrebbe essere il 22.12.2016 2016 alle ore 17.30. Scomodo, nessuno vuole andare perché tutti fanno i regali. Oppure al 5 gennaio 2017 alle ore 9 del mattino, oppure un'altra alternativa. Possiamo far finta che l'utente abbia scelto questa, il 9.09.01.2017 alle ore 12.30. Oppure devo dare all'utente la possibilità di rifiutare tutte queste e dire no, io voglio essere messo in distrattelo. Lo posso fare in due modi, o aggiungo un quarto bottone lì, dicendo lista d'attesa, oppure metto un altro patto, sotto in basso, a, posto, a fianco chiudi, chiudi lo chiamerò conferma, questo lo chiamo conferma, metto un altro bottone a fianco con scritto rifiuta inserisci in lista d'attesa, però mi piace di meno perché cambia la modalità di interazione, meglio aggiungere un bottone secondo me, perché di fatto è una alternativa, in alternativa a quella presentata. Magari gli metto una riga vuota. E quindi lui sceglie uno di questi tre oppure il quarto. E poi avrà un bottone conferma. Come ci arrivo a questo caso duro facendo il link? Beh ci arriverò sempre da questo bottone inserisci. In questo caso l'ho programmato per andare all'inserimento richiesta 4, ma potrei programmarlo per andare all'inserimento richiesta fallita. A volte in questi casi si mette a fianco qua un bottone finto che vada dall'altra parte. Così durante i test sai che se tu clicchi sull'inserisci vero vai all'inserimento con successo, se clicchi sull'inserisci a fianco vai al percorso alternativo, così riesci a testare tutti i percorsi possibili. E quindi in questo caso abbiamo, poi vi lascio, ancora metto in grassetto ciò che abbiamo fatto, questo. Questo col primo mockup. Col secondo mockup abbiamo fatto il passo 4. Col terzo moccato abbiamo fatto 4A1, 4A2 e questo qua. Poi serviranno ancora degli altri, ad esempio questo 4A3, 4A2, 2 ma sono semplici videate di conferma che sono molto simili a quelle del passo 4. Così via. Questo cosiddetto qua già adesso se ricollegate lo potete vedere perché ha fatto direttamente i balsammi e quindi avete la difficoltà. Domani ci giocate voi